Voga 2016, la tua attrezzatura e strumentazione video, vlog che comincio mostrandoti la mia mirrorless professionale Panasonic con il microfono a boia montata sul mio treppiede Manfrotto, anche il monopiede manfrotto che trovo molto comodo, non solo perché permette di stabilizzare la telecamera nelle situazioni in cui è scomodo muoversi con il treppiede, ma anche perché spesso attacco il powerbank al monopiede, lo uso per alimentare la telecamera, e il monopiede chiuso con il powerbank è un peso abbastanza comodo per utilizzare questo strumento come se fosse uno stem. Funziona in maniera eccellente. Oltre a questo, naturalmente, ho la Canon Legria Mini, che trovo una telecamera comodissima ed eccezionale, perché semplicemente la posizioni, la accendi e registri senza tante complicazioni. E infine ho una GoPro, una Hero 3 Plus Silver Edition, eh, la utilizzo come telecamera proprio sportiva, come sportcam, la utilizzo soprattutto nei video di protezione civile, però è molto comoda e molto versatile, soprattutto perché è una telecamera che imposti che la accendi e subito registra, la spegni, finisce di registrare e si spegne, quindi molto comoda per questo tipo di situazioni. Poi ovviamente ho una distesa di microfoni, di altre attrezzature. Ma eh, queste, a livello hardware, sono le cose più importanti. A livello software utilizzo due diversi programmi, in casa che ho Windows, utilizzo AVS Video Editor per fare i montaggi più complessi, in mobilità sul portatile che ho Linux, utilizzo KID-in Live e Avidemux come programma di post-produzione. Questa è la mia attrezzatura, la mia strumentazione principale. E a proposito della tua, parliamone nei commenti qua sotto. Io sono Grizzly, questo è Voga 2016, noi ci vediamo domani.